Sono nel quartiere Prati davanti ad una delle università telematiche più importanti d'Italia e ho raggiunto Grazia perché c'è insomma qualcosa che non va. È stata avviata una procedura di, di licenziamento per 47 di voi dipendenti e praticamente da un giorno all'altro, nonostante si sia tentato anche di trattare, non c'è nulla da fare. Nella notifica dell'inizio dell della procedura di licenziamento che è stata fatta come da legge ai sindacati, l'azienda all'inizio aveva adotto motivazioni di tipo economico e poi ovviamente il sindacato ha richiesto i bilanci, ha richiesto appunto tutte le carte per analizzarle e abbiamo appurato che fortunatamente l'azienda gode di ottima salute. Pertanto stata una specie di, eh, diciamo, hanno raddrizzato un pochino il tiro e le motivazioni che adesso eh, sembrano evidenti sono la volontà di ristrutturare e di riorganizzare, riqualificare l'azienda. E per questo hanno deciso appunto di mandare a casa 47 famiglie. Ma che cos'è questo? Un restyling? Un restyling immagine? Cioè devono starci dei manager in giacca e cravatta giovanissimi, come funziona? Questa è un'azienda un po' strana, nel senso che di manager ce ne stanno tanti. è come dire, sono tutti generali, i capolari sono pochi, come ci ha detto qualcuno. Quindi non si capisce bene, cioè, o meglio, noi abbiamo capito bene la loro strategia, però non... Eh, come posso dire, resta il fatto che mandare a casa comunque 47 persone non è proprio una cosa diciamo, con la quale iniziare a fare questa ristrutturazione organizzativa che loro dicono vogliano fare, anche perché parlano di espandersi all'estero, quindi comunque avranno bisogno di gente che eh, non parli solo l'italiano e l'inglese ma anche altre lingue, parliamo di cinese e russo, quindi non so adesso. Di 300 dipendenti quanti dovrebbero parlare cinese e russo, quindi diciamo, è, un po', mh, è una situazione molto sgradevole anche tra di noi come dipendenti perché tu pensi eh, tocca a lui, tocca a lei, eh, io non c'entro niente, tanto io non sono scritto al sindacato quindi mi salvo quello che è scritto al sindacato, sicuramente prima lui poi io. Noi, ecco quello che diceva anche la collega Elisabetta, ci auguriamo che vengano comunque rispettati i criteri che loro hanno messo nella lettera, quindi fare una sorta di classifica, gradatoria, non so chiamala come vuoi. Situazione pessima, non gradevole perché oggi trovarsi senza lavoro, a prescindere dall'età, nel mio caso ancora peggio perché io ho appena compiuto 60 anni, andrò in pensione fra 7 anni, cioè è drammatico. Dopo che lavoro da quando ho 18 anni, no? tra l'altro, sono un quadro. Non che voglia dire nulla perché in questo momento mi sento molto appesa al muro più che avere un ruolo eh, come dire, con mansioni di coordinamento nei confronti di altre persone. Staremo a vedere come andrà a finire, speriamo di riuscire ad addivenire una soluzione gradevole e benefica per tutti quanti, soprattutto per i dipendenti. Che tanto potrebbero ancora dare a questa università, ma che invece evidentemente non sono ritenuti adeguati all'altezza delle aspettative che adesso loro si sono fatti. Tanti colleghi, anch'io stessa, potremmo trovarci in mezzo a una strada, eh, noi e la nostra famiglia. Ci sono colleghe che sono l'unico sostentamento della loro famiglia, eh, colleghe che hanno mariti disoccupati. Cioè, non, poi non sappiamo ecco, chi toccherà e siamo molto preoccupate. Ci sono stati vari incontri nei quali il sindacato ha proposto delle soluzioni alternative, inizialmente ha proposto il ritiro ovviamente della procedura di licenziamento per questi 47 dipendenti e poi ha proposto alcune soluzioni alternative, come per esempio la formazione: chi meglio di un ateneo può formare i propri dipendenti e quindi la riqualificazione di questi dipendenti, il rafforzamento di alcuni comparti parti dell'azienda che non sono eh, diciamo adeguatamente strutturati, eh, grazie. Per cui, mh anche addirittura la riduzione del, del, dell'orario di lavoro eh, da full time a part time e invece tutto questo è stato rifiutato eh, categoricamente dall'azienda e, e adesso siamo nella fase, ci troviamo nella fase diciamo, in cui eh, purtroppo siamo venuti a un mancato accordo quindi i primi 45 giorni sono terminati e iniziamo la fase con la Regione una cosa importante eh, di questa nota di licenziamento è che all'interno di questa procedura c'è una lista ovviamente non di nomi e cognomi perché questo non sarebbe possibile, ma di comparti che l'azienda ha deciso di eliminare e nei quali i comparti vengono indicati i livelli da mandare a casa. Quindi diciamo non ci sono i nomi e i cognomi, ma come se ci fossero.